www.marizziopoly.it Come ben sappiamo, tenere i propri soldi, i propri denari sul conto corrente, soprattutto in questi tempi di inflazione alta, può portare a delle perdite di denaro. Una delle soluzioni per gestire il proprio denaro è la gestione patrimoniale. Ma molti mi chiedono: ma che cos'è questa gestione patrimoniale? Questa definizione di PICTE, una casa svizzera di investimento, ci dà dei piccoli suggerimenti. Di cos'è e cos come funziona? Quindi le, le, la gestione patrimoniale è una forma di investimento in cui il cliente, il risparmiatore affida a una banca, a una società di gestione del risparmio il proprio denaro, il proprio risparmio perché lo gestisca tramite un consulente finanziario, un, un consulente patrimoniale. Ma come funziona? Una volta individuata la, la società di gestione del risparmio o la banca a cui fidare i propri risparmi si chiariscono gli obiettivi, una volta chiariti gli obiettivi si identifica il profilo del cliente, dell'investitore, e si definisce il portafoglio di investimento coerente col suo profilo e con il rischio, eh, in base agli obiettivi. Nella fase di investimento poi, durante la quale il cliente il risparmiatore può confrontarsi con il proprio consulente patrimoniale e finanziario e eventualmente modificarne la strategia. Qui vi riporto poi il link all'articolo molto interessante su come gestire il proprio denaro. E voi? Come state gestendo in questo periodo i, propri, i vostri risparmi? Come li gestite? Alla prossima!